Hello everyone. I taught my daughters to apologize to each other even when one of them hurts the other one accidentally. Dillo bene, Lai. Lai Scott lo 24 È assurdo che tu debba scusarti per una roba del genere. Spero che l'Italia si evolva perché siamo veramente indietro su questi temi e stiamo diventando lo zimbello del mondo. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti su questo nuovo video, allora scusate se eh, non mi faccio vedere in questo video ma eh, è proprio una notizia che ho letto nelle ultime ore e volevo assolutamente parlarne perché mi sembra assurdo che nel 2021 ancora non ci si renda conto di determinate cose. Alcuni giorni fa, credo, io non sono in Italia però ho letto le notizie e da quel che ho capito deve essere andata in onda una vecchia replica del 2014 di um, Striscia la notizia in in cui Michel Hunziker e Gerry Scotti praticamente prendevano per il culo la comunità cinese o in generale la comunità asiatica, dicendo le solite cose di linguistica che non sanno pronunciare la R, o eh, soprattutto ancora più grave, tra l'altro, farsi gli occhi così. Come l'hai? Perché l'hai? Perché Lai? Perché il nostro Pinuccio ci parla della sede di Pechino L'hai! L'hai! Ah, Dillo bene, l'hai! L'hai scoglio 24 ah, capito? cosa veramente orribile non riesco a capire che cosa ci sia di divertente perché comunque io conosco tanti eh, cinesi o comunque tante persone asiatiche che hanno vissuto in Italia o che comunque sono nate in Italia e che in passato specie sono state prese in giro a scuola per questa cosa una di queste tra l'altro anche una youtuber che ha fatto un video che eh, vi lascio in descrizione magari in cui appunto parlava già eh, del discorso eh, del make up comunque del fox eyes come comunque questo gesto è considerato molto maleducato per il make diciamo è un discorso diverso ma il fatto che è stato utilizzato in questa situazione è veramente una cosa assolutamente assurda cioè io mi stupisco come in italia nessuno si sia accorto di niente e nessuno abbia fatto niente cioè io mi chiedo chi è stato il genio che ha avuto la genialata di mandare in onda una cosa del genere perché fa veramente schifo cioè guardate qui e io ragazzi vi sto dicendo questa cosa perché davvero sarà perché vivo in asia eh, da ormai 10 più anni ma a me sembra assurdo come si è Arrivare una pagina straniera come Diet Prada Che ha 2 milioni e 700 mila follower A richiamare la Michelle e Gerry Scotti per fargli notare che hanno fatto una cavolata perché a giudicare da questa storia che non so quando è stata pubblicata ma presumo sia stata pubblicata in questi giorni, non lo so però comunque cioè, è una Michel Unscher che mi fa una storia così vuol dire che non credo che si sia assolutamente resa conto della gravità di queste azioni ma io mi chiedo come sia possibile perché. Comunque non abbia nessuna persona cinese, non abbia mai sentito parlare di questa cosa Cioè mi sembra eh, comunque una donna molto intelligente, misce Nunziker che vive comunque sui social Quindi mi chiedo come abbia potuto pensare che fare una storia del suo cane Dicendo sta facendo il cinesino, poteva essere una buona idea Poi ha fatto questo messaggio di scuse, il che comunque è stato apprezzabile Anche se devo dire non, non sono un gran fan di... Eh, messaggi di scusa con non vedo perché mettere il se in ogni caso, vabbè, questo è quanto io spero genuinamente che eh, si sia pentita io sono sempre stato un grande fan di Michelle Unziker mi è piaciuta e mi è piaciuto anche il fatto che comunque in qualche modo si sia scusata anzi, io penso che questa sia una cosa molto positiva che non spesso in Italia comunque succede che ci si scusi quando si fa una cazzata Quindi tanto di cappello a Michel Unziker Al di là dell'uso delle parole, eccetera, eccetera Che vabbè, comunque si sa Fare un video di scusa fatto bene non è mai una cosa semplice In ogni caso, volevo commentare i commenti che sono arrivati Sotto questo messaggio di scuse di Michel Unziker Perché la maggior parte del pubblico straniero Magari non si rende nemmeno conto che sia possibile <ride> Che in tv, il, su un programma visto da milioni di persone Venga trasmessa una cosa del genere quindi, cioè, le persone, i commenti in inglese sotto questa foto erano del tipo: pensaci due volte prima di fare una cosa del genere, oppure ti rendi conto di che cosa hai fatto di sbagliato? In ogni caso, la cosa che più mi ha sorpreso sono invece i, i commenti invece che sono stati fatti in italiano, cioè che hanno 480 like, per esempio, ormai credo che il senso dell'ironia sia finito, poveri nostri figli non sapranno più ridere. Tanto ormai qualunque cosa è discriminatoria. Ma dai, che pesantezza! Non si può dire più nulla. Non hai fatto nulla di male. Ma tutti questi hanno commenti con tantissimi like, eh? Però nero si può dire senza problemi, vero? Ma cosa vuol dire? Cioè, perché questo commento... Cioè, non riesco a capire. N non è che... Non è che se tu usi un appellativo più discriminatorio rispetto a un altro sia ok al posto di... Cioè non riesco più veramente a capire tutta questa mentalità, veramente. Che tristezza, rilassatevi. Allora, a me fa ridere come tutti questi commenti che sono arrivati, sono arrivati da persone bianche. Io voglio, io voglio una persona di etnia asiatica che commenti con questa leggerezza su una pagina. Io dico, se non sei chiamata in causa, perché non sei una persona eh, che sei stata tirata fuori e presa in giro, cioè stai zitta, cioè non uscire con queste cazzate, io dico è assurdo che tu debba scusarti per una roba del genere, no non è assurdo è assurdo che sia stato mandato in onda è assurdo che abbia fatto la storia e sinceramente è assurdo che ci siano persone come questa persona che ha ricevuto 462 like che pensano che non si debba scusare perché se tu fai una cazzata e hai offeso qualcuno, e non è se hai offeso qualcuno hai di fatto offeso qualcuno e ti sei presa di gioco di una determinata categoria di persone si parla comunque di colonialismo cioè io non vorrei andare indietro fino là, ma in realtà è tutto è iniziato lì, eh? quindi non è il momento di fare queste cose E sinceramente anche il fatto che ci siano persone che abbiano commentato così sotto questo video Vuol dire che questa persona non ha capito niente di questo messaggio di scuse e, e è un peccato Allora, è proprio un discorso talmente banale e stupido Che non so nemmeno come poterlo spiegare in un video Però nel senso, cioè... Ehm... <ride> Non lo so, ragazzi, cioè, se, se non capite il perché questo è problematico, è, è, non, non so come spiegarlo, però nel senso, cioè, voi non potete prendere comunque, ehm, ma anche pensate veramente, basta pensare solamente alla storia, cioè, per capire quanto questa cosa è sbagliata, comunque, vabbè, io non ho più voglia di ehm, parlare vi posso solo dire che spero che l'Italia si evolva perché siamo veramente indietro su questi temi e stiamo diventando lo zimbello del mondo se andiamo avanti con queste cose soprattutto se ci sono stranieri che leggono questi commenti perché io ti giuro che quando l'ho detto a caso cioè veramente ci è rimasto. non è che ci è rimasto male per la presa per il culo in sé ma per il fatto che lui ha vissuto un anno in Italia e già sa che in realtà fatemi far ridere che la gente dice razzismo in Giappone quando cioè, non c'è paragone con quello che possiamo vedere in Italia ma soprattutto in un anno, come quest'anno, questi ultimi mesi di coronavirus eccetera proprio non rendersi conto di una cosa del genere Quando mi riferisco alla Unziker ma di queste persone cioè io lo trovo assurdo, io non lo so ragazzi ditemi voi se, eh, che cosa ne pensate perché io non so cosa dire io vi saluto e ci vediamo al prossimo video, non, non lo so, eh, ho registrato oggi due video in realtà, se avessi sentito questa notizia avrei registrato questo. Vabbè, eh, vi lascio un saluto, ciao ciao!